Laver Cup, dei 1, Federer Rai box, Nadal solo in doppio. Ci siamo, il torneo ideato da Roger Federer per omaggiare la leggenda Rod Laver meno unico tennista ad aver completato il grande slam nell'era open, partirà oggi all'ora di pranzo, ore 13. La competizione è divisa in due fazioni ben contraddistinte, da una parte il team Europa con tutti i più forti giocatori europei capitanati dalla leggenda Bjorn Borg, mentre un'altra leggenda meno John sempre meno stringe tra le mani le redini dell'altro team, il resto del mondo. L'Europa è rappresentata da Rafa Nadal, Roger Federer, Alexander Berev, Marin Cilic. Dominique e Thomas Berdich, il resto del mondo da Sam Querrey, John Isner, Nick Kirgos, Jack Sock, Denisha Povalove e Francesca Foe, il quale ha sostituito un acciaccato Juan Martin del Potro. I match saranno in tutto 12, spalmati su 3 giorni. 4 match ogni giorno, 3 singolari e 2 doppi. Tutti al meglio di 3 set con un super tea break altre grado 10 punti, e la squadra che arriva prima a quota 13 punti, vince. Se i due schieramenti si ritroveranno appaiati a quota 12, punti e break di un solo set decreterà i vincitori. Si giocherà alla O2 Arena di Londra, sede anche delle Art Tour Finals. Fonte. Chiocciola la Twitter. Apriranno i battenti Marin Cilic e Franceschia Foe? Match interessante tra due giocatori che prediligono le superfici veloci, ancor di più al loro agio indoor. Test importante per il croato, tornato agli US Open ma apparso tutt'altro che in forma, mentre l'americano vuole crescere sempre più per compiere il tanto agognato salto di qualità. Molto importante il servizio, ago della bilancia della sfida, e la capacità dei due di imbastire lo scambio. A seguire, Dominique Thiem affronta John Isner. Sfida complicata per laustriaco, che deve ancora dimostrare il suo valore sul veloce, mentre lo statunitense è stato svezzato sul cemento, ed il suo servizio sarà ancora più ficcante indoor. Terzo ed ultimo singolare affidato ad Alexander Verevedenis e Denis Shapovalov. La sfida più attesa tra tutte, con i due next gen che contrapporranno due stili diversi di gioco, entrambi efficaci e piacevoli da vedere. Il rovescio ad una mano mancino di Shapovalov è poesia in movimento, il dritto in spinta di Verev è meccanicamente perfetto. Chiude un doppio atipico, tutto da scoprire, Rafa Nadal. Thomas Berdich, Nick Teo Jones, Jack Swok.